Per sentirsi un cavaliere dello zodiaco o un eterno sognatore a caccia di stelle bene augurali, ti aspetta la tua costellazione personale che ti avvolge nell'immenso dell'universo. La zona letto è rialzata per darti profondità e comfort e sentirti più vicino alla tua stella. Pegaso volò in cielo. Se tu e il tuo partner vi lasciate andare alle emozioni, lo toccherete con un dito. Lasciate lambire i vostri corpi, dai flutti d'acqua e i vostri sensi apprezzeranno il destino che avete scelto per loro.